Ok, buongiorno a tutti, anche in questa settimana di pre-festa, eh, in questa settimana approfittiamo per mettere a punto un po' di tasselli che avevamo lasciato in sospeso eh, per dedicarci a cose un pochino più complesse come la ricorsione eh, e Ovviamente mercoledì c'è ancora il laboratorio, quindi andremo ancora avanti su quella parte, per poi iniziare dopo le eh, vacanze i due ultimi macro argomenti che sono quello sui grafi e quello su sulle simulazioni. Okay? Quindi diciamo così, prima delle feste mettiamo a posto quelli che sono i fondamenti di strutture dati e algoritmi e poi li applichiamo nella parte finale. Allora, eh, questa lezione l'ho infilata oggi eh, per approfittare del fatto che mercoledì in laboratorio io vi ho visti penare e soffrire sulle date no? e quindi quando uno poi una cosa la soffre poi dopo eh, se gli offre la soluzione la recepisce meglio. No? Ehm, sofferenza è una parte integrante dell'apprendimento. Allora oggi cerchiamo di parlare un pochino di date, data e ora, hm? quindi da avere a che fare con i dati di tipo temporale. Ecco voi siete gestionali e in qualunque cosa tocchiate di questo mondo sicuramente l'aspetto tempo, l'aspetto calendario ci sarà sempre. Quindi altre discipline magari possono farne meno, ma per voi qualunque cosa è sempre comunque riferita al tempo in cui avviene, alla data, alle attività, alle azioni eccetera, quindi eh, purtroppo no, ci avremo sempre a che fare. Dico purtroppo perché lavorare con il, con i dati, con le informazioni di tipo temporale, quindi date, ore eccetera, è una delle cose più complicate. Eh? Non difficili concettualmente, ma è complicato e macchinoso, adesso cerchiamo anche di capire perché. No? Eh, essenzialmente perché il modo che abbiamo noi umani di misurare il tempo, se ci riflettete un attimo, è veramente incasinato. Eh? Eh, i mesi sono tutti uno diverso dall'altro e tra l'altro non sono neanche uguali a se stessi perché a seconda che l'anno sia bisestile o no, è anche la stessa regola dell'anno bisestile e poi, e poi la terra gira per cui abbiamo i fusi orari, no? i fusi orari che non sono neanche proprio tanto fusi non fuso nel senso della forma geometrica ma sono delle cose zig zag che tra l'altro cambiano nel tempo per renderci felici ehm, e poi ogni, eh, e questo solamente dal punto di vista del, del concetto del giorno e dell'ora in cui viviamo Dopodiché questo giorno e quest'ora la possiamo scrivere in, dieci, in 17 modi diversi. No? Eh, in funzione delle preferenze personali, in funzione della cultura, della lingua, il modo con cui si scrive la data di oggi eh, eh, cambia. E, e questo senza parlare di sistemi di calendario che siano diversi dal nostro gregoriano. No? Allora, questa è una complessità che c'è, non possiamo nasconderla. Allora ci, saranno, ci sono, come sempre, delle librerie nei vari linguaggi di programmazione che cercano in qualche modo di gestire questa parte di gestire in qualche modo questa complessità e purtroppo a volte si cade o in librerie, in soluzioni che sono troppo semplici troppo banali, che poi di fatto non rappresentano la, la realtà vera, oppure sono totalmente complicate e macchinose da rendere quasi inutilizzabili e per cui sono nate tutta una serie di miti, leggende ma errori, se voi andate a guardare questa pagina qua sono un elenco, qui ci sono solamente le prime 34 ma poi in realtà continua questo elenco di cose e se eh, a prima vista ovvie, ma in realtà false, no? cioè la prima è ci sono 24 ore al giorno, ovvio, no, no, perché almeno due giorni all'anno quando cambi l'ora legale ce ne sono 25 o 23, eh. e quindi se il tuo programma fa un'assunzione che ci siano sempre 24 ore al giorno, almeno due volte all'anno si pianta o tira fuori il risultato errato. I mesi hanno 30-31 giorni, vabbè, noi lo sappiamo che non è vero, possono anche averne 28-29. Gli anni hanno 365 giorni, febbraio 28 giorni, vabbè, queste sono facili, in questi tranelli non ci caschiamo. E così via: no? il fatto che una settimana o un giorno stesso, un periodo di 24 ore, possa iniziare in un mese e finire nel mese successivo, quante volte è vero, se ci, se ci riflettiamo un attimo ovviamente riconosciamo che c'è un problema ma a volte diciamo, eh, non ci pensiamo nel momento in cui sviluppiamo la parte di cose che ci serve ma qui non andiamo eh, chiaramente nel, nel dettaglio no? ehm, cioè, semplicemente se volete divertirvi un attimo potete guardare quest'altro quest è un altro sito che raccoglie un po' di queste cose ehm, cioè, i giorni sono 24 ore i giorni sono 86.400 secondi che non è per nulla vero eh, in ogni giorno una stessa ora può capitare una volta sola no, non è vero perché quando cambia, eh, quando cambia fuso orario le, le due di notte si ripetono due volte hm? eh, oppure se vi state spostando se vi state spostando, se state prendendo un aereo le stesse ore possono saltare oppure ripetersi più volte Ma vabbè, eh, perché questa complessità? No, perché noi in realtà quando parliamo di misura del tempo eh, vogliamo rappresentare tante cose diverse hm? Allora la cosa più semplice è l'istante di tempo, adesso, ora. Ah, è un significato ben preciso, quando diciamo ora, al netto di effetti legati alla relatività di cui non ci occupiamo, eh, rappresenta lo stesso istante di tempo in tutto il mondo. È chiaro che cos'è. No? Ehm, l'istante in cui c'è stato l'allunaggio, no? l'uomo è arrivato sulla luna per la prima volta, quello è un istante di tempo ben preciso uguale in tutto il mondo. Qui non c'entra che fosse giovedì o che fosse febbraio, no, era giugno, eh, o che fosse eh, in un fuso orario oppure in un altro. Quello è un istante di tempo slegato dal modo con cui viene misurato il tempo da noi. Eh, oppure vogliamo parlare del giorno. Eh, quando dico oggi, eh, ci vediamo lunedì, dico una giornata. Non sto dicendo a che ora? Potrei dire lunedì alle 12, sono due informazioni diverse. A volte ho interesse, il mio compleanno, che giorno è? È un giorno ben preciso. Ma è solo il giorno che conta, il mese anche. Quindi nel, nell'uso comune che facciamo delle informazioni temporali, eh, spesso diamo dobbiamo lavorare con delle informazioni imprecise. L'orario di lavoro, quando voi avete fatto il tirocinio, se lo state far, per fare, ci sarà un modulo in cui dovete scrivere l'orario di lavoro. Dalle alle, è, è, un, è un range di, orari, di ore all'interno di giorni non specificati. Non vi dicono il primo giorno che ore è che il secondo giorno che ora è enteco, questo lo farai poi a consuntivo, ma a preventivo dirai qual è un orario. Un orario è un intervallo di tempo che si ripete ogni giorno. Lezione di tecnica di programmazione è lunedì alle 13. È un intervallo di tempo che si ripete ogni settimana, di cui è noto il giorno della settimana e non il giorno del mese, e l'ora. No? Quindi tutte queste variabili no, che usiamo per proprietà, no, che usiamo per rappresentare eh, le date e i tempi, le usiamo mescolate in modo diverso, a sottoinsieme secondo di cosa ci serve. No? Natale è il 25 dicembre, ogni anno. Poi c'è Pasqua, che anche lei si ripete ogni anno, ma ogni volta in una data diversa, e questo è ancora più complicato. Eh, poi ci sono gli intervalli, no? Eh beh, la consegna è tra tre giorni, oppure tra tre giorni lavorativi, oppure il penultimo sabato del mese. Queste sono cose, che, frasi no? che sentiamo dire. Come appare queste? diciamo così, in codice, fare in modo che li poter scoprire o calcolare esattamente qual sarà la scadenza, non è per nulla eh, semplice. Allora, proviamo a vedere come possiamo rappresentare queste cose, poi alla volta. Allora, innanzitutto se, separiamo bene due concetti molto diversi di tempo. Tempo macchina e tempo umano. Il tempo macchina è un tempo semplificato, lineare, che è quello che viene effettivamente misurato e gestito dal calcolatore. Semplicemente eh, il tempo macchina definisce un, un istante zero, primo gennaio 1970, ad esempio, nel modo attuale, dei sistemi operativi attuali usano il primo gennaio 1970 come istante zero, e da lì cominciano a contare in secondi, in millisecondi, in nanosecondi, quello che è. Quindi il tempo macchina è un numero intero, un long, un intero normalissimo, di millisecondi o nanosecondi a partire da una determinata data di riferimento arbitraria che hanno scelto e poi ci sono messi d'accordo, hanno detto usiamo quella data, usiamo tutti noi. Mm? Eh, in, chi ha fatto il sistema operativo Linux l'ha chiamata l'epoca epoch, no? come data iniziale. Allora questo è semplice, è un numero che si incrementa. Ok? L'importante è aver fissato in modo noto, chiaro e universale, cioè su tutto il mondo, l'istante di partenza. Dopodiché siamo tutti d'accordo. Eh, peccato che noi non contiamo, non viviamo in quel tempo lineare macchina, ma viviamo in un tempo articolato in cui eh, ci sono del, tanti circoli ricorrenti, quindi l'ora che si ripete nei 60 minuti, il giorno che si ripete nelle 24 ore, la settimana che si ripete nei 7 giorni, eccetera, eccetera. Tutti questi eh, cerchi, no? circoli di ripetizione, questi loop si incrociano tra di loro in modi non, non, non sono multipli l'uno dell'altro, quindi non si incontrano in modo ordinato, no? si incrociano in tutti i modi più strani possibili. Ehm, e noi ragioniamo in, sulle date e sull'ora e sugli orari come se fossero due cose diverse. No? Data e ora sono due cose diverse in realtà sono due manifestazioni su due scale diverse ma dello stesso fenomeno però noi mentalmente le teniamo separate e questo crea anche confusione e poi vabbè c'è tutto il problema chiaramente della della, di come, della rappresentazione di come queste date vengono lette o scritte a seconda del, della, della cultura, a seconda della nazione a seconda del fuso orario, a seconda del fatto che siamo o non siamo in periodo di, di ora legale. No? Adesso quest'anno si è un pochino discusso, sembra che tra due anni non sarà più vero che in Europa tutti gli Stati inizino e terminino l'ora legale nello stesso istante. Ogni Stato deciderà un po' cosa fare, no? sarà, bello, sarà più divertente. Vabbè, ma prima di vedere le soluzioni, cosa, cosa ci dobbiamo fare con le date? Allora, essenzialmente noi pensiamo quando possibile che il calcolatore dovrà fare delle operazioni su, delle, su del tempo macchina, su dati rappresentati come tempo macchina, come numeri interi. Perché alla fine se deve misurare una durata di un intervallo, farà differenza tra il valore del tempo macchina in un istante di tempo e il valore del tempo macchina in un altro istante di tempo, e questa differenza mi misura la durata di un evento. Ma però, avendo a che fare anche col tempo uomo, misurato nell'uomo, allora avrò le operazioni, che ne so, di parsing, cioè, data una data scritta sotto forma di stringa, convertirla in tempo macchina. Oppure, data una, una, una, un istante di tempo noto, convertirlo in qualche cosa di stampabile, due operazioni di base, che non sono per nulla banali. Per, per il fatto che appunto la stessa data la posso scrivere in modi diversi, ma poi il suo valore, il valore che scrivo, dato un certo istante, dipende anche da dove sono, in che fuso, in che fuso orario mi trovo. Eh? quando dobbiamo creare una data 20 aprile 2019 allora io conosco anno, mese e giorno ma qual è il valore numerico del tempo macchina che rappresenta quell'istante come faccio a calcolarlo eh, oppure dato un certo istante di tempo come faccio a sapere se è giovedì o venerdì cioè estrarre una componente in tempo umano da parte di un numero e poi ci sono tutte le parti di operazioni aritmetiche che ovviamente, se noi l'abbiamo convertito in tempo macchina, sono ovvie, ma se abbiamo invece la, o giorno, mese, anno, no? se vi chiedessi quante ore passano dal 20 aprile 2019 al terzo giovedì di giugno, detta così la domanda, vi ci vuole un quarto d'ora per riuscire a capire no? che conto dovete fare, quando è giugno, quando cade il giovedì, il primo, il terzo, ma se, se il giorno 1 è giovedì lo conto come primo, non lo conto come primo, no? è il primo giovedì della settimana completa oppure, eh, oppure il primo giovedì in assoluto, cioè, no? e poi devi fare i conticini e se lo devi automatizzare con un programma al 90% lo sbagli. Allora noi per fortuna non è che dobbiamo inventarci tutto da zero, anzi una delle cose che dobbiamo imparare è non inventiamoci niente, perché se lo inventiamo lo sbagliamo noi oggi diciamo così per convenzione universale il tempo viene misurato sempre rispetto a un riferimento planetario che una volta si chiamava il fuso orario di Greenwich adesso lo chiamano UTC che come definizione non è esattamente la stessa cosa ma eh, è un fuso orario che non cambia mai di riferimento su tutto il pianeta quindi, se ti chiedo che ora è, eh, non, è non sono le 13.30, ma sono probabilmente le 11.30 in UTC. Si due ore, noi siamo due ore avanti adesso, perché un'ora geografica del fuso ora ora, eh, orario più un'ora dell'orario estivo che tutti noi vediamo che è estate. No? Ehm, quindi, in quell'orario lì, se noi misuriamo l'orario no? secondo il tempo UTC, tempo coordinato. Tutti sul mondo saranno d'accordo sulla stessa cosa eh? Eh, e saranno d'accordo su quando inizia il giorno, quando si passa da un giorno al giorno successivo e così via. Quindi, uno degli approcci è eh, riuscire tutte le volte che si può a memorizzare una data in UTC, però non possiamo far sì che il nostro utente lavori con un orario che non è il suo. E quindi in qualche modo tutte, tutti gli elementi di interfaccia devono tener conto dell'ora locale. Allora, tu, ogni volta che rappresentiamo una data dobbiamo sempre chiederci ma questa data è una data assoluta è una, o è una data locale, locale rispetto a un determinato fuso orario. E se sì, devo sapere ovviamente qual è il fuso orario. Poi avrò dei programmi in cui magari non devono lavorare su scala globale, quindi va benissimo di lavorare solamente nell'ora locale. Quindi questa differenza già ci dice che nelle librerie ci troveremo probabilmente a che fare con oggetti che rappresentano l'ora globale e oggetti che rappresentano l'ora locale. Oh, l'ora locale ricordiamoci che non può cambiare o perché mi sposto o perché semplicemente arriva l'ora legale. No? Allora, sono, questa è una, una figura che ho trovato sul, abbastanza recente, eh, ma non sarà mai aggiornata, su quelle che sono i fusi orari. Eh, non, per fortuna sono pochi quelli che devono occuparsi anche di questo problema, solamente se dovete fare applicazioni logistiche no? di viaggio su larga scala, eh, se andate a vedere zoomando la figura, soprattutto dal link, ci sono parecchie curiosità. A parte la forma strana di questi fuso orari, perché ce ne sono alcuni larghissimi, altri strettissimi, in alcuni casi saltano addirittura. Cioè da uno stato allo stato vicino passa, scattano due ore, non una. In alcuni casi i fuso orari sono alla mezz'ora. Uh, un'ora e mezza più 4,30 eccetera eccetera non sono allineati di un'ora esatta ehm, e poi dicevo non sarà mai aggiornato perché eh, la determinazione del fuso orario è una proprietà cioè, che definisce il singolo governo no? Perché tutto, soprattutto dove nascono e muoiono i dittatori nei vari stati la prima cosa che uno fa quando diventa dittatore è cambiare l'ora o cambiare l'ora legale o cose di questo genere no? tanto per No? Eh, asserire il suo potere rispetto agli stati vicini, per cui se fate caso, negli aggiornamenti che vi arrivano nel sistema operativo, una volta nei due o tre mesi c'è sempre un aggiornamento alle time zone, alle tabelle che dicono quali sono i fusi orari eh, mondiali, ma per fortuna che ci sono i fusi orari e tutto sommato c'è qualcuno che si prende la briga di tenerli, racc di raccoglierli, questa qua è una tabellina di quello che sarebbe successo cent'anni fa neanche, nel 1957, eh, questa qua è una tabellina difficile da leggere che dice quando a Washington è mezzogiorno che ora è nelle altre città. E vedete che ci sono lì, vedete no perché è troppo piccola, ma eh, sulla slide lo vedete, c'è 12, 12.02, c'è 11.47, 11.32, 11.44. Cioè ogni città aveva un suo orologio locale. Tendenzialmente misurato sul mezzodì solare, e quindi non c'era la discretizzazione, questo è un fuso orario, poi salta un'ora esatta e c'è un altro fuso orario, no? Man mano che ti spostavi gradualmente guadagnavi un minuto, due, cinque, dopodiché magari due città che avevano molto commercio tra di loro avevano interesse a tenere la stessa ora, anche se, nessuna delle due, anche se non corrispondeva all'ora solare vera di nessuna delle due città, quindi fino agli anni 60 c'era questa libertà in cui in ciascuna città si impostava il proprio orologio. Perché? Ma perché non serviva essere più precisi? Il telefono non c'era e il treno non c'era. Se abbiamo cominciato a, avere, a sentire la necessità di sincronizzare gli orologi, innanzitutto chi, chi creava le ferrovie, il treno parte da qui, in questa stazione a quest'ora, arriva in quell'altra stazione a quell'ora e sono sicuro che nel frattempo non c'è un altro treno con cui schiantarsi. Allora doveva avere un orario unico, quindi il primo orario, qui parliamo degli Stati Uniti uniforme, primo fuso orario ufficiale era il fuso orario dei treni, delle compagnie ferroviarie che hanno cominciato a decidere un'ora. Poi da lì, ovviamente, con i mezzi di comunicazione, anche poi diciamo così, telefono, radio, eccetera diventava importante avere un riferimento temporale unico, allora ci si è messi d'accordo prima su scala locale, poi su scala globale. Questo per quanto riguarda la misura del tempo, per quanto riguarda i fusi orari quindi, per quanto riguarda la scrittura del tempo, anche qua nelle 12.000 variazioni locali che ci possono essere nei vari stati, eh, c'è una norma ISO che ci dice, ci suggerisce, quale dovrebbe essere il modo più giusto, meno ambiguo, di rappresentare il tempo ecco, la norma io ci dice le date si scrivono così anno, mese, giorno basta come fanno i cinesi essenzialmente prima l'anno, poi il mese, poi il giorno così come qualunque numero lo scriviamo con le migliaia e centinaia di decine cioè mettiamo davanti i numeri di peso maggiore e dietro i numeri di peso minore qualunque altro modo di fantasia di scrivere le date crea dei problemi Quindi, quando possibile, abituatevi internamente a usare una rappresentazione di questo genere. È chiaro che eh, all'utente finale non potete far vedere una rappresentazione di questo genere se lui è abituato a scrivere che oggi è il 10 aprile 2019. No, 10, quanto è oggi? 12? 15. Eh, 15.04.2019. Chi lo scrive con la, col trattino, chi lo scrive con la sbarra, chi lo scrive col puntino. Il mondo è bello perché è vario. No? Eh, però perlomeno sappiamo qual è la rappresentazione univoca di una data, la rappresentazione univoca di un istante di tempo è data lettera T oppure spazio ora, ora separata da due punti. Dopo l'ora può essere indicato anche il fuso orario in cui quest'ora è rappresentata, con un offset positivo o negativo oppure con un simbolo Z che indica zero, oppure il simbolo, il nome codificato della time zone. Quindi c'è tutta questa norma ISO di cui c'è un riassunto su, su Wikipedia, perché la norma intera, come tutte le norme ISO, non è gratuita, da vedere, ehm, che ci permette, se dobbiamo scegliere un formato di rappresentazione di una data, scegliere questo. No? Ma ovviamente non può essere l'unico, perché, come dicevamo, l'utente ehm, ha bisogno anche di una rappresentazione più vicina alla sua localizzazione. Ok, venendo a Java, Java fin da sempre, dalla versione 1, ha avuto delle classi che permettessero di lavorare con le date. Dalla versione 1 fino alla versione 7. Esistevano, parlo al passato, due classi, date e calendar, dentro il package Java Util, che probabilmente avete già avuto modo di usare o provare a usare. Allora, è abbastanza curioso che, abbiano, che siano sopravvissute più di 10 anni queste classi perché fanno schifo in termini di implementazione, di funzionalità, eccetera, eccetera. Java.util.date è stata eh, inserita già nella primissima versione di Java, la gdk 1 e quando hanno cominciato a usarla si sono subito accorti che non funzionava bene, che non faceva ciò che doveva. Adesso vediamo qualche dettaglio in più. Eh, e quindi se andate a vedere adesso la classe nella documentazione eh, la classe date, vedete che la maggior parte dei metodi che ha sono metodi deprecati da 10 anni. Quindi a un certo punto l'IBM si è presa pena, ha detto, no ma la vostra classe data fa schifo, io ne ho una che i miei sviluppatori hanno fatto, si chiama Calendar, ve la regalo. E quindi in realtà queste due, queste due classi, Date e calendar, sono sopravvissute finora, fanno cose diverse, convivono in modo un pochino mh, non del tutto, diciamo così, fluido e e calendar non riesce a sostituire completamente date perché ci sono alcune cose che date è capace a fare e calendar no mm. eh, cerco solo di farvi dei, tra un attimo dei flash su perché non funzionano bene e quindi perché invece siamo felici che da java 8 in avanti ci sia un nuovo package java.time con delle classi completamente nuove con finalmente un meccanismo di funzionamento più razionale, più logico okay? più facile da usare e poi vi dico perché c'è io ho da qua. Ehm, allora, qualche informazione sulle vecchie classi. Allora, Java date, Util date, perché le raccontiamo? Perché purtroppo in tante librerie sono ancora usate, quindi in qualche modo uno deve riconoscerle se non altro per starne lontano o per riuscire a convertirle subito in qualche cosa di più gestibile. Allora, l'oggetto date in realtà non è altro che un long. Quindi rappresenta tempo macchina. Lui non lo sa ma rappresenta tempo, solamente tempo macchina. Il numero di millisecondi dal 1 gennaio 1970, calcolato alla mezzanotte UTC. E quindi rappresentando un istante, rappresenta sia una data che un'ora. Quindi già il nome date è sbagliato, dovrebbe essere date time. E quindi già questo ci confonde, ok? Per cui, la, per convenzione, se io voglio solo rappresentare un giorno, imposto l'orario alla mezzanotte di quel giorno lì. Dopodiché devo decidere se è la mezzanotte ore locale o la mezzanotte UTC. Ma tanto è una convenzione, quindi in realtà non sarà mai precisa. Eh, di fatto, l'unica nozione che ha l'oggetto date è UTC. Anche se la, gli agenti, i programmatori li usano anche per rappresentare ore locali. Eh, e come dicevo, la maggior parte dei metodi ora sono deprecati. L'oggetto date, eh, cosa, cosa, cosa ancora di vivo? Eh, un costruttore che crea un oggetto date sulla base dell'istante attuale, cioè quando faccio new date lui viene inizializzato, è un oggetto immutabile, viene inizializzato all'istante attuale, oppure posso passare un long, supponendo di conoscerlo, e lui crea un oggetto date che contiene quel numero long che rappresenta appunto il numero di millisecondi dal primo gennaio 1970. E poi gli unici metodi che ha sono eh, un comparatore, after, e before, dice se una data è prima o dopo un'altra, un, eh, un getTime e setTime, che restituiscono oppure impostano il numero di millisecondi. Eh, qui ha fatto casino con i nomi, perché io creo un nuovo oggetto date, e gli passo un, un valore date. Ma per cambiare quel valore per leggerlo, devo usare non setDate ma setTime e getTime. Allora, getTime e setTime è la stessa cosa del date: l'hanno chiamato in due modi diversi per, far, per farci felici. No? Però, questo time non è l'ora, è la data e l'ora. E questa date non è la data, ma la data è l'ora. Eh? Qui il casino comincia già. C'è il metodo toString che non è personalizzabile e basta essenzialmente, sono questi sono i metodi di servizio che, che ci sono sempre. Ovviamente toString non personalizzabile che ti stampa per forza una stringa di questo genere, non ci piace e allora hanno inventato una, una, una classe che si chiama dateFormat, che si trova in un altro, altro package di java.text, eh, che anche lì è abbastanza complicata, nel senso che ci sono varie classi di formattazione e, e vari algoritmi di formattazione, ad esempio ce n'è uno che si chiama Simple Date Format, che permette di formattare la data secondo la lingua locale e secondo un formato più lungo, completo, medio oppure breve. No? E eh, vabbè, qui se vi serve di formattare una data, questi cioè, sono i metodi per poterla creare. Formattare solo la data, solo l'ora oppure date ora insieme. Quindi in pratica c'è questo oggetto DateFormat che vi permette di formattare una data, cioè visualizzarla da un noto l'oggetto data, oppure parsificarla, cioè data la stringa, ottenere l'oggetto date. Quindi l'oggetto date da solo non è capace a leggere una stringa, una data sotto forma di stringa, ha bisogno dell'appoggio di un date formatter. E questi sono, ad esempio, i formati con la lingua impostata in italiano che saltano fuori. Eh, nel modo normale, nel full, nel long, nel medium, nello short. No? Sono formati diversi in cui la data viene stampata oppure viene riconosciuta. E vabbè. E poi, volendo, si può cambiare anche la lingua. Eh, se io voglio che il mio programma parli una lingua diversa da questa, eh, ci sono, la stessa data viene no, visualizzata in modi diversi. Ovviamente impostata secondo la lingua. Nell'ordine no, 21 maggio, 21 maggio, maggio 21, 5-21, eccetera. Quindi questo, poverino, funzionava. Poi se a me non piace ancora eh, usare uno di questi formati predefiniti, posso specificare anche lì un, un pattern con cui eh, formattava come piace a me usando i singoli campi. E questi pattern di fatto sono, fanno uso di una serie di codicilli, di, di letterine, no? che dicono io qua voglio l'ora, l'ora su 12 ore, l'ora su 24 ore, il giorno della settimana, eccetera, eccetera. Vabbè, ma non ci non impazziamo su questo. Dopodiché, eh, questo mi permette di leggere una data, scriverla e basta. Cioè non posso farci nessuna operazione, chiedermi domani, che giorno sarà domani? Che è una domanda, non è, non è banale che giorno sarà domani, eh? perché oggi è che è il 15, domani sarà il 16 aprile, va bene, perché non siamo alla fine del mese altrimenti dovrei cominciare a fare tutti dei calcoli per vedere se, se, se sono l'ultimo giorno del mese o no, se cambia il mese, se cambia l'anno. Quindi questi calcoli qui l'oggetto date non li sa fare. Quindi se voglio fare delle operazioni devo usare la classe calendar. La classe calendar è una classe che fa parte di un mio progetto di fare, cioè avevo in mente IBM quando ho inventato questa classe qua, ma parliamo di più di dieci anni fa, eh, poter gestire contemporaneamente tutti i sistemi di calendari del mondo, quindi che ne so, anche il calendario ebraico, quello cinese eccetera eccetera che ragionano su anni diversi da, da quelli nostri del calendario gregoriano e quindi c'è questa classe astratta calendar che è in grado di rappresentare il tempo secondo un insieme di campi flessibile, modificabile. Quindi è bello, eh? perché a questo punto può adattarsi in tanti modi diversi, ma è anche scomodo perché alla fine non ci sono dei metodi che, mi, che conoscano cos'è un anno, cos'è un mese, cos'è un giorno. Eh? E quindi sono, è abbastanza, diciamo contorta. Eh, ma internamente in realtà non è altro che la stessa cosa di date, perché alla fine internamente memorizza i millisecondi dal primo gennaio 1970. Punto e basta. Eh? Per usarlo, essenzialmente, essendo una classe astratta, non posso fare new, devo fare getInstance, farmi costruire eh, un oggetto calendario impostato sul distante attuale e poi ovviamente eh, devo impostare, se ne voglio impostare un valore che non sia il valore attuale posso usare un metodo setTime di calendar che riceve un oggetto date già qua ci vorrebbe il Nobel per uno che ha chiamato setTime un, un metodo che richiede un date no? che imposta data e ora insieme E però purtroppo e se io voglio dire, ma oggi è aprile, dovrò fare calendar.set e il campo è una costante tipo month, costante simbolica definita dentro calendar, quindi scriverò calendar.month, virgola 4, che è il mese di aprile. Però devo lavorare con costanti proprio perché questa classe non conosce, diciamo così, hardcoded il nostro calendario, ma ce l'ha attraverso dei campi che nel nostro caso, nel, campo di, nel caso di un calendario gregoriano, che è quello che usiamo noi, sono questi campi. Nel caso di altre tipologie di calendari, questi campi saranno diversi. Quindi questa classe è in grado di ragionare in, mo in modo neutro rispetto al calendario, complicando la vita al programmatore. Um, Dopodiché ci sono dei metodi di convenienza del tipo imposta anno, giorno e mese. Quindi se voglio impostare il calendario di oggi farò calendar.getInstance e subito dopo calendar.set anno, mese e giorno, quindi 2019, 4, 15. Che però, essendo che l'oggetto calendar, così come un date, non rappresenta solamente la data, e non rappresenta solamente la data ma anche l'ora, e visto che io i secondi, ore, minuti e secondi, non li ho messi esplicitamente a zero, rimarranno ore, minuti e secondi del momento in cui ho creato l'oggetto. Quindi se creo due volte due oggetti che, che voglio che rappresentino la data di oggi e mi dimentico di azzerare ore, minuti e secondi, questi oggetti saranno diversi tra di loro. Perché si portano dietro, i, i, quando io setto alcuni campi, i restanti campi eh, possono essere messi a zero oppure possono mantenere il valore precedente. Eh? a seconda dei metodi che chiamo, quindi devo, lo, lo accendo perché alla fine ci sono molti angoli, diciamo così, in cui uno, eh, si annidano vari bug. Però per stampare e leggere delle date, la classe calendar non ha nessun metodo. E allora devo passare avanti e indietro da calendar a date, con getTime, e setTime, per poter usare il dateformatter per leggere e scrivere. Quindi per fare la cosa più banale del mondo bisognava scherare 4-5 oggetti, passare i dati da uno all'altro e sperare di non sbagliare. Eh, allora, questo era il passato, quello che cerchiamo di considerare passato. Invece oggi cosa abbiamo? Oggi abbiamo questo package che si chiama java.time, qui ci sono due link se volete, un tutorial un pochino più approfondito di quello che riusciamo a fare adesso che per fortuna, è, beh, ovviamente è stato pensato, ripensato dopo 10-15 anni di, di sofferenza e quindi per fortuna l'ho pensato in modo più ordinato, ehm, tutti gli oggetti di tipo di, di, di, della libreria java.time sono sempre immutabili, quindi non, è, non esiste nessun metodo per modificare una data, se io voglio la data di domani Prenderò un oggetto che rappresenta la data di oggi e ci aggiungerò un giorno creando un nuovo oggetto che rappresenta la data di domani. Quindi tutta una serie di bachi già del tipo ho cambiato l'anno ma mi sono dimenticato di azzerare i secondi, non, non sono più possibili. Ehm, e quindi di fatto eh, devo sempre ogni volta creare nuovi oggetti e la creazione di oggetti avviene quasi sempre con metodi di factory. Quindi non c'è quasi mai un new. Da creare, non si crea mai quasi oggetti con new, ma si creano oggetti con una serie di metodi, di cui il più diciamo, frequentemente utilizzato è of, che crea un oggetto, che sono una data, of di, cioè usando informazioni che ti passo. La data di oggi, lo eh? diciamo anche in italiano, la date of anno, mese, giorno. Quello crea un oggetto che è un oggetto di tipo data. Ecco, la cosa altra importante, no, non c'è scritto, non è scritto qua, eh, ma lo vediamo tra un attimo, è che ho oggetti separati per rappresentare date, per rappresentare dati orario, per rappresentare data ora messi insieme. Hm? Vabbè, poi ci sono dei metodi che sono stati pensati per essere chiamati in cascata uno rispetto all'altro, noi li useremo molto meno. E cosa contiene questa, questo package? Alla fine contiene queste classi, che sono rappresentate qua in questa tabella. La prima colonna rappresenta essenzialmente le classi che possiamo usare. Instant, localDate, localDateTime, zoneDateTime, localTime, eccetera eccetera. Queste, tutte queste classi rappresentano ciascuna un sottoinsieme diverso delle informazioni temporali. Anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi. Qui. Pensiamo al calendario gregoriano e a null'altro, non è troppo complicato per, per essere reso generico. E fusi orari. Allora, vediamo che c'è una classe instant che è diversa dalle altre, perché lei rappresenta il tempo solamente in secondi. Questo è il tempo macchina. Quindi la classe instant rappresenta il tempo macchina. Tutte le altre classi, invece rappresentano il tempo umano. Local date rappresenta solamente anno, mese e giorno, quindi se vogliamo rappresentare una data, anno, mese e giorno. Non ci interessa l'ora. Se invece ci interessa anche l'ora, quindi l'istante preciso in cui inizia un determinato evento, possiamo usare local date time, che rappresenta anno, mese e giorno, ma anche ore, minuti e secondi. Se in più mi serve esplicitare in quale fuso orario quell'evento avviene, uso lo zoned date, date time, che contiene una local date time più il suo fuso orario di corrispondenza. Se mi interessa solamente un, or un orario, userò local time. E così via. Poi ho varie combinazioni, mese e giorno. No? Il tuo compleanno a mese e giorno non ha l'anno come informazione oppure solo l'anno, oppure anno e mese, oppure mese solo, eccetera. Ad esempio, nell'esercizio del, dello scorso laboratorio, potevate lavorare o con mese e giorno, perché tanto l'anno era fisso, o addirittura anche solamente col giorno, perché in realtà il mese veniva scelto. No? E così via. Quindi già ho degli oggetti che tra l'altro sono furbi, nel senso che sapendo quali sono i campi che possono adottare, no? non c'è confusione, nel caso degli oggetti precedenti, non era possibile distinguere un concetto data, cioè 15 aprile 2019 non mi interessa che ora, dalla mezzanotte di quel giorno, 15 aprile 2019 a mezzanotte, perché in entrambi i casi l'avrei rappresentato con un oggetto che aveva quella data e come ora, minuti secondi, 000. Però quello 0 lì voleva dire lo voglio davvero a mezzanotte, oppure voleva dire non mi interessa l'ora. Ecco, non c'era questa distinzione. Qui invece c'è questa distinzione. Se non mi interessa l'ora, userò un oggetto che non ha l'ora. Se, se invece uso un oggetto che ha l'ora e lo metto a zero, è perché voglio zero. Quindi sono più oggetti diversi, ma alla fine sono, eh, ci danno essenzialmente tutte le combinazioni che possono essere utili. E poi, come dicevo, poiché sono immutabili, non hanno metodi per cambiare il valore, dei campi, ma in una serie di metodi per trasformare un oggetto in un altro. Ad esempio, per costruire nuovi oggetti ho tre metodi di factory. Il terzo è parse, quindi data una stringa, costruisci l'oggetto data. Data o time o date time, dipende da di cosa voglio eh, costruire. Quindi l'oggetto sa già convertire una stringa in, in un oggetto stesso. Oppure ho altri due metodi di factory per creare nuovi, nuovi oggetti temporali, che sono l'ove o il from. La differenza è che l'ove prende dei valori esistenti e li mette nell'oggetto, il from invece fa delle conversioni. Ad esempio io potrei avere un date time e lo voglio convertire in un date. Allora creerò un date.from di un date time. In questo caso ho un date time che viene convertito in un date, si perde informazione perché ovviamente vengono troncate e i minuti, quindi il from mi ricorda che prendo un oggetto, lo copio, copio qualcosa da un altro, ma quello che ottengo è una cosa leggermente diversa. Mentre l'ov invece mette insieme campi ehm, senza modificarne essenzialmente il valore. Ovviamente c'è un get che mi permette di interrogare get year, get month, get day, i vari campi. E eh, molto utile è questo with che, eh, mi dato un oggetto, mi restituisce una copia di quell'oggetto con uno dei campi modificato. Quindi col giorno incrementato. La data che è col giorno incrementato, col mese decrementato, con l'anno messo a 7 o cose del genere, con i secondi messi a zero. Quindi questo with è l'equivalente nel mondo delle classi immutabili di un setter. Un setter imposta un certo campo, un certo valore, una certa proprietà e un certo valore. Io qui non posso cambiare proprietà, però posso costruire un oggetto nuovo con qualche modifica che ho impostato. Queste sono un po', un po le famiglie no? di, di, oggetti, di, di, di metodi. Quindi, vabbè, ab abbiamo un metodo now che mi restituisce l'istante attuale, un metodo of in cui posso impostare anno, mese, giorno, ho i vari getter per estrarre le varie parti del, del, della data, o dell'ora, o, del, o del tempo, diciamo così, e questo per quanto riguarda informazioni temporali note all'utente. Poi c'è la classe instant, che avevamo citato prima, poi l'avevamo un pochino lasciata da parte, che invece rappresenta il tempo macchina. Eh, sembra la definizione molto simile a quella precedente perché parla di 1 gennaio 1970, ma la differenza è che questa ragiona in nanosecondi mentre prima si ragionava in millisecondi. Quindi un milione di volte più precisa, nano, mil, micro milli. Mm? Um, ovviamente viene rappresentata sul numero 64 bit, um, no, per, per, per, per poter contare fino ai giorni nostri. Dicono che, se non sbaglio, nel 2032 finirà questo conteggio, e quindi si dovrà passare alla rappresentazione del tempo che usano più bit ancora, altrimenti i programmi cominceranno a ritrovarsi nel 1970, a pensare di essere nel 1970, eh, quindi tra un po' dovremo preoccuparci anche di quando finisce questo conteggio in nanosecondi. Dopodiché eh, questa classe instant noi la useremo solamente per aumentare appunto quando ci serve il tempo macchina internamente e ovviamente c'è sempre possibile convertire un istante in una data e una data in un istante, eh, OV ovviamente è sempre il metodo per costruire una data a partire da un istante quindi devo passare all'istante ovviamente la, il fuso orario perché altrimenti lui non potrebbe sapere, visto che l'istante ragiona sempre in, in UTC e io la local date invece ci ragiono nel fuso orario locale ho bisogno, a lui bisogna sapere la, ehm, la distanza eh, anche per quanto riguarda Formatazione e parsing, quindi da e verso stringhe, ci sono tutta una serie di metodi no, molto ben forniti che per default lavorano con il formato ISO standard, ma se no possono usare un oggetto formatter, anche loro, per personalizzarlo. E adesso qua ci sono delle tabelline che eh, ci ricordano una serie di formati predefiniti, qui sono tutti i formati ISO predefiniti, ma qui posso definire i miei, se avessimo... Eh, bisogno di, ci sono alcuni esempi di come, come si usano questi oggetti eh, se avessimo bisogno di personalizzare io, io cerco sempre il più possibile di non perdere troppo tempo dietro all'estetica di come vengono stampate le date però in alcune applicazioni reali sappiate che ci sono poi queste classi in cui posso usare tutti i campi possibili, immaginabili per costruire il formato che mi interessa e si usano in questo modo eh, ma Oltre a visualizzare e stampare, è interessante tutta la parte aritmetica, cioè tutte le operazioni che posso fare con le date. Dicevo prima, c'era il metodo WILD che prende una data e la modifica in qualche modo. La modifica usando vari tipi di criteri di aggiustamento, criteri di modifica, attraverso di queste classi, una famiglia di classi di tipo temporal adjuster. Eh, quindi qui ci sono due videate o tre su, sulle funzioni definite, questi sono dei comparatori, minore, maggiore, uguale, operazioni in cui sommo giorni, sommo minuti, sottraggo minuti, e qui c'è il minus ma ci sono anche col plus, eh, giorni, ore, minuti, secondi, eccetera. Quindi per fare la data di domani farò la data di oggi, plus days 1 ok? Non lo faccio mai a mano, non fatevi mai eh, prendere con le mani nel sacco e cercare di fare, a, farvi a mano aritmetica con le date, ok? Ah, sommo 1 allora, al mese, poi se sono al 31 devo, sommo, devo rimettere il la, sommo uno al giorno, se poi sono arrivato al 31 devo rimettere il giorno a 1, incrementare il mese, poi vedo se era dicembre, eccetera, eccetera. Questi calcoli qua non fateli mai, ok? Usate sempre i metodi che ci sono eh, e poi ci sono, se non vi bastano queste somme, sottrazioni semplici di quantità temporali, ci sono tutti questi adjuster che vi danno che qual è il day of week in month. Quindi vuol dire una nuova, nuova data nello stesso mese. Con, con, allora, vuol dire eh, qual è il prossimo mercoledì mm? a partire dalla data attuale qual è il giorno della settimana che vado a cercare, oppure il giorno della settimana che segue una determinata data. Una data che rappresenta il primo giorno del mese corrente, oppure il primo giorno del mese prossimo. Quindi questa qua, first day of month, mi ritornerà, se applicato alla data corrente, il primo aprile, l'altro il primo maggio. Primo giorno del prossimo anno, primo giorno dell'anno corrente, eccetera eccetera. Primo giorno della settimana di un determinato mese, quindi ci permettono di spostarci avanti e indietro sul calendario, no? Sul calendario noi ci possiamo spostare cambiando mese, avanti e indietro, cambiando settimana, cambiando giorno. E qui ci sono queste operazioni che ci permettono di spostarci con questi criteri. E quindi ci permettono di evitare assolutamente di doverci fare i calcoli a mano, tenendo conto che queste qui tengono, già conoscono tutte le stranezze del calendario, non ci dobbiamo più pensare noi. Mm? Eh ci sono ancora altre due classi, che vi accenno solo, ma anche perché non ne faremo moltissimo uso, che invece vanno a, a, a rappresentare una, un aspetto diverso del tempo. Eh, allora, quando vi dico il compito scritto dura due ore, quel due ore lì che cos'è? Non è un orario, non è un'ora dell'orologio. Del, dell è una durata, cioè una differenza tra due istanti di tempo, quando parlo di una durata è una differenza tra due istanti di tempo in cui non mi interessa più a quale istante di tempo è stata applicata, o perlomeno l'istante di tempo in cui viene applicato, in cui inizia questa durata, lo, lo specifico a parte. Io un conto è dire che il compito dura dall'1 alle 3, ma non è accurato perché magari un altro appello dura dalle 2 alle 4. Allora l'informazione che ho è la durata, che è indipendente rispetto al, al, all'istante di inizio. Allora ci sono anche qua due classi, che si chiamano period e duration, che rappresentano intervalli di tempo, svincolati dal loro inizio, ok? Perché ci saranno due classi, ma perché una è in tempo uomo e l'altra in tempo macchina. Qui diciamo che avevano un po' finito la fantasia, quindi non sapevamo come chiamarle. Erano chiamate entrambe period e duration. La duration è la differenza tra due instant, un period è una differenza tra due local date time. Oh, noi ho fatto l'esempio delle due ore, ma in realtà il periodo potrebbe essere otto settimane, ok? quattro mesi, due anni e nove giorni. Non necessariamente deve essere limitato nel solamente al tempo, ma può espandersi sulle date. Quindi la componente tempo può esserci o non esserci a seconda eh, dell'utilità. E, e quindi ci sono queste due eh, classi che possono essere se servisse a ragionare sui periodi, eh, quindi ad esempio calcola la differenza tra due date, la, la durata tra T1 e T2 espressa in nanosecondi, oppure la differenza tra due dati espressa poi period, la posso poi esprimere in mesi, in giorni, in minuti, in secondi, e quindi ho questo metodo between che prende due date, mi restituisce il period, cioè l'intervallo di tempo che è la distanza, e mi permette di fare la, cioè, la sottrazione tra due date da cui posso poi andare a analizzare quale sia differenza. Quindi la cosa che ci interessa forse di più usare forse in alcuni casi sarà questo metodo between. Oh, ovviamente chi ha pensato alla nuova classe eh, java.time eh, ha pensato anche alla compatibilità col passato e quindi ci sono una serie da Java 8, una serie di metodi che permettono di convertire i vecchi oggetti calendar e date in nuovi oggetti eh, di Java.time eh, vedete che date viene convertito da e verso un instant, perché internamente dicevamo che un date è comunque un tempo macchina, mentre calendar viene convertito in date time, purtroppo la versione zone per cui devo sempre specificare il fuso orario. Quindi è possibile passare, quando ho un oggetto date to instant, lo converto subito, quando ho un oggetto eh, calendar to zone date time, e mi dimentico degli oggetti vecchi. Quindi questo, diciamo come messaggio, cerchiamo di usare tutte le volte che dobbiamo lavorare con delle date. Tra l'altro, eh, abbiamo già visto, in JavaFX quando avete un controllo di tipo calendario, no? lui restituisce già un dato di tipo local date, quindi già, eh, JavaFX usa già questo tipo di dati, mh? anziché quelli vecchi. Ma noi purtroppo dobbiamo ancora sempre fare i conti con le SQL. Quindi se è vero che in Java cercheremo di usare i nuovi oggetti java.time eh, ci prendiamo un po' di familiarità, no? eh, cominciamo a usarli impariamo a usare, cioè, sicuramente faremo meno errori che non usando gli oggetti vecchi, eh, però c'è ancora l'SQL, che ha anche lui un suo modo completamente diverso e baccato in modo diverso di rappresentare le date. E noi purtroppo non ci basta solo le SQL, perché noi possiamo chiederci come sono rappresentate le informazioni temporali, cioè data, ora, in SQL standard? Sì, ma poi MySQL segue esattamente lo standard o fa qualcosa di diverso? Sì, ma poi quando io interrogo un database MySQL attraverso il driver JDBC, il driver JDBC come converte il mondo delle date di SQL, anzi di MySQL, nel mondo delle date di Java? Eh. Allora, se andiamo a leggere lo standard SQL, definisce queste cinque tipologie di informazioni, tempo di colonne temporali. No? Puoi definire una colonna di tipo date, una colonna di tipo time, quindi date è solamente per le date, time è solamente per gli orari. Poi c'è una colonna di tipo timestamp che mette insieme una data e un'ora. Quindi sono tre tipi diversi di colonne, se devo rappresentare un'informazione temporale o una data o un'ora oppure data e ora messe insieme. E poi ci sono le varianti with time zone, che in più hanno anche il fuso orario. Ehm, poi ovviamente la risoluzione temporale è sempre diversa perché in, nel caso delle SQL non hanno scelto i millisecondi, non hanno scelto i nanosecondi, hanno scelto 100 nanosecondi come precisione. Quindi quando, quando salvi un dato e lo rileggi, non ho detto che tu rilegga esattamente lo stesso, perché viene arrotondato a una, a una, una base diversa. MySQL, MySQL invece è diverso. Nel senso che implementa un po' una cosa che somiglia allo standard, implementa un campo date, Il campo date contiene solamente la parte data e non la parte ehm, anno, con una curiosità che supporta solamente date dal 1 gennaio 1000, non 1970, fino al 31 dicembre 1999. È un range particolare, lo standard invece non definiva quali erano i vincoli. Poi c'è un campo date time che è una data più ora, che ovviamente rappresenta lo stesso range con anche gli orari e poi c'è un terzo tipo di dati che è il timestamp che è una variante di daytime timestamp rappresenta data e ora però dal, eh, lo posso rappresentare solamente dal 1 gennaio 1970 al 19 gennaio 2038 alle 3 di notte mm? UTC perché lo rappresenta come intero quindi, di fatto, timestamp è una sorta di tempo macchina che internamente MySQL può usare. Di fatto, rappresenta dei millisecondi dal primo gennaio 1970. Quindi, sono due campi leggermente diversi. Timestamp, visto che è più limitato, no? verrebbe voglia di, di non usarlo. No? Cerchiamo, quando è possibile, di usare date e datetime. Timestamp um, time viene usato spesso. Perché di fatto è una colonna che si può, ehm, il cui valore si può impostare automaticamente tutte le volte che aggiorno, inserisco aggiorno un dato. Quindi in molte tabelle, in molti database trovate una colonna timestamp che contiene non un dato vero, ma l'istante di tempo in cui quel dato è stato inserito, no? oppure, oppure aggiornato, così so esattamente quando quel dato è finito nel database. Timestamp viene molto usato perché c'è un automatismo per poterlo fare ovviamente in modo non standard. Poi ho un campo time, che viene usato sia per rappresentare un orario, sia per rappresentare un intervallo di tempo, e ha un, scusate, e ha un range un po' strano di 800 ore, 830 ore. Poi una classe, ho un tipo di colonna year, che, che fa paura solamente a leggerlo, perché rappresenta un anno codificandolo solo su un byte, e quindi su due cifre, quindi lui rappresenta solamente i dati dal 1970 al 2069. Ma il, il, il secolo non lo scrive, voi scrivete solamente l'anno e a seconda di dove, dove si trova l'anno, se in questo range o in quell'altro, lui gli appiccica da solo 1900 oppure 2000 davanti, quindi questo qua evitiamolo. Sono tutti tipi di dato che arrivano storicamente dalle prime versioni di MySQL, quando insomma eravamo ancora molto indietro, si cercava di risparmiare il byte, non c'erano ancora grossi standard, e però sono sopravvissuti fino ad oggi. Vabbè, con questi tipi di dato, tipi di colonna, già in SQL però è possibile fare molte operazioni. Adesso di nuovo questa è la classica slide che bisogna ingrandire per riuscire a leggere. Io ho fatto copia e incolla dal manuale di MySQL, online, dalla documentazione, di tutte le funzioni che lavorano con data e ore. Okay. Quindi, quando voi dovete fare una query in un database, in cui dovete fare delle operazioni, che non so, tutti i giorni um, una certa data, io voglio, quello che c'era nell'ultima nell esercitazione, la misurazione del giorno dopo. Il calcolo del giorno dopo lo faccio fare al database, perché c'è un date add, un metodo date add qui, a cui passo una data, e un offset, quindi una distanza di un giorno, e lui mi fa già la somma. Date add, date subtract, date difference, giorno del mese, eccetera, eccetera. Quindi, prima di mettersi, il mio consiglio qual è? Eh, le date sono una cosa sporca, pericolosa e faticosa, no? quindi tocchiamole il meno possibile. Se dobbiamo leggere, fare delle operazioni su delle date che sono nel database, le facciamo dentro il database, per quanto possibile. Facciamo in modo che la query faccia già lei le operazioni di confronto, somma, sottrazione, spostamento sulle date. Se possibile. Se no, vabbè, ci leggiamo queste date, le mettiamo in oggetti opportunamente intelligenti, quindi quelli del package Java.Time, e poi facciamo le operazioni volendo in Java di sicuro non facciamo mai le operazioni sotto forma di stringa non facciamo mai le operazioni sotto forma di interi cioè il giorno, il mese, l'anno eccetera eccetera anche se sarebbe la prima tentazione mm? spendete sempre un po' di tempo no? nel caso in cui appunto, ci sono delle, oh, delle query delle operazioni da fare che coinvolgono dell'aritmetica sulle date spendete un po' di tempo a cercare se in SQL magari c'è già il modo di scriverlo nella query e quindi fare le operazioni direttamente lì mm? dopodiché per quelle volte invece in cui l'operazione sulla data non riesco a lasciarla confinata al database, ovviamente posso estrarla, questa data. Quindi quando faccio una select, qualche cosa da una tabella, alcuni campi saranno eh, di tipo date, oppure date time, oppure timestamp, abbiamo visto, oppure year, eccetera. Allora, ehm, Così come getInteger o getString mi restituiscono oggetto di tipo Integer o di tipo String quando vado a interrogare il result set di una query, ci sono dei metodi che restituiscono ehm, delle informazioni temporali. In particolare MySQL, questa è una cosa specifica di MySQL, definisce tre classi o meglio, restituisce oggetti che fanno riferimento a tre classi, che sono java.sql.date, java.sql.time e java.sql.timestamp. Facciamo attenzione che java.sql.date non è java.util.date, ma è una sottoclasse. Quindi hanno preso una java.util.date, ne hanno fatto una sottoclasse perché, perché la date in... La colonna di tipo date in MySQL contiene solamente data e non l'ora. L'oggetto date in Java contiene anche ora e minuti secondi, quindi hanno fatto una sottoclasse che forza a zero ora e minuti secondi. Dobbiamo pensare, forza a zero, non per dire mezzanotte, ma per dire non mi interessa. E la stessa cosa, la classe time, che anche lei è una sottoclasse di date, perché in Java vecchio esisteva solo la date come oggetto per rappresentare il tempo. E quindi questo forza 0, anno, mese, giorno e tiene solamente ore, minuti, secondi. Poi c'è peggio ancora, timestamp, che ha una risoluzione più fine, 100 nanosecondi dicevamo, in SQL, ma data rappresenta solamente i millisecondi. Allora, questa differenza, le frazioni di millisecondi dove le metto? timestamp è una classe che dentro ha un oggetto date e un intero che conta le frazioni di millisecondo, tanto per renderci la vita semplice. Ecco, quando noi facciamo un getTime o un getDate da resultSet, ci restituisce uno di questi oggetti, che se già la date era complicata da usare, figuriamoci questa, che ha, diciamo così, azzerato artificiosamente alcuni campi senza tener se conto il fuso orario, tra l'altro. Ops, non devo cliccare. Quindi in pratica questa tabellina ci riassume cosa succede, se io in MySQL ho una tabella di tipo date, il metodo getDate mi restituirà un oggetto di tipo date. Una colonna di, di, di, di tipo dateTime o di tipo timestamp, che sono due colonne diverse, si comportano diversamente in MySQL, in realtà quando faccio un get mi danno lo stesso tipo di oggetto. ColonnaTime mi restituisce time. Here no, no, non ci pensare, non guardiamo neanche cosa fa. In realtà ti può ritornare o un intero o una date. Vabbè. E come faccio a, a ricondurmi no, il prima possibile a tipi di dato di Java 8? E ci sono dei metodi, ad esempio java.sql.date, che è quello che ottengo da una colonna di tipo date, ha un metodo toLocalDate. Quindi questo vuol dire, facciamolo subito, quando io faccio una query da database farò resultSet.getDate, nome della colonna, punto .toLocalDate, subito. E me lo converto in un oggetto localDate che posso memorizzare e usare all'interno dei miei oggetti. Ehm um, Vabbè, questo è, questo è il contrario, no? questo eh, il value of serve per creare un oggetto java.sql.date partendo da una local date. Questo mi serve se devo fare un set, no? quindi devo scrivere una data nel database oppure usarla come un parametro di una query eh, al posto di set parameter 1, 2, 3 e quindi devo creare un oggetto di questo genere. La stessa cosa, una cosa molto simile, si può fare col timestamp e qui posso scegliere se convertire il timestamp, che dicevamo è ora più minuti, data più ora, in un oggetto instant, quindi tempo macchina, oppure in un oggetto, molto più probabilmente per i programmi che facciamo noi, un oggetto local date time. La differenza rispetto a prima è che qui c'era solamente local date, qui c'è local date time. Quindi abbiamo tutti questa figurina qua riassume tutte le frecce possibili, tutti i passaggi possibili tra i tipi di data eh, date e timestamp a destra di java.sql e i tipi di data eh, local date o instant di java.time sulla sinistra. Quindi quando ci interfacciamo, il mio consiglio a questo lavoro lo facciamo fare al DAO. Quindi nei metodi del DAO avremo un'interfaccia in termini di, di oggetti passati, oggetti ricevuti, che sono oggetti java.time, mentre invece i metodi eh, dentro il DAO farò tutte le, le porcate, diciamo così, le schifezze che devo fare per poter gestire tipi di dato fatti con oggetti progettati 15 anni fa. Quindi, suggerimenti. Evitiamo sempre java.util.date, java.util.calendar, usiamo sempre le classi di JavaTime e spendiamo il tempo che serve per capire come funzionano le operazioni aritmetiche che ci servono. Adesso non stiamo qua a due ore a fare esempi o, o vedere uno per uno queste varie funzioni aritmetiche. No? Tipicamente, quando in un esercizio ci serve qualcosa, ci andiamo a cercare e capire come funziona quella, quella, quella tipica parte, no? Come sempre. Le librerie sono sempre molto vaste per poter apprendere tutte all'inizio. Uno ci si orienta e poi va a approfondire quando gli serve. Ok? Quindi cerchiamo sempre di... Eh, sa sappiamo che questi oggetti sono progettati bene, di fatto sono capaci di, di fare tutte le operazioni che ha senso fare sulle date e quindi sicuramente ciò che cerchiamo ci potrà essere lì senza doverci sporcare le mani a lavorare sui singoli componenti della data. Questo è l'errore peggiore che potremmo fare. In SQL facciamo sempre attenzione alle colonne, se sono data o date time, o solo time, eh, non facciamo confusione perché altrimenti rischiamo di trovarci delle date in cui i minuti o, o, o viceversa, gli anni, sono forzati a zero e appena possibile, come dicevamo prima, to local date e ci dimentichiamo dei tipi di dato eh, di MySQL. E quando possibile, dicevamo, facciamo in modo che i calcoli vengano fatti nel database e non in java. In particolare, questi sono delle pericoli di morte se provate a fare queste cose, eh? non da parte mia perché sono pacifico, ma vi causate la morte da soli, eh, se cercate di ehm, estrarre, le, o, eh, lavorare con le date come se fossero stringhe. Cioè, ma sì, ma cosa ci vuole? Alla fine il mese, se io ho no, 15.04.2019, eh, il mese sono i caratteri, quindi 15 sbarra sono il, quattro, il quarto e il quinto carattere della stringa. E allora posso usare una sottostringa per andare a estrarre, adesso questo qua eh, diceva partiva dal terzo e non dal qua eh, sì, dal terzo carattere, eh, perché, sì, perché pensavo che non ci fosse trattino, ma se so che c'è il trattino devo partire dal 4. Estraggo quelle due cose e poi ho un numero che ho una, un, una sottostringa che rappresenta il mese e la converto in un intero. Dopodiché devo impazzire se lo mino mette o non mette il trattino, devo impazzire se l'aprile scrive 4 oppure scrive 0,4. Cioè devo impazzire basta, sempre così come Questa, questa si vede tantissimo se vi fate un giro su stack overflow, cose simili, uno ha l'anno, il giorno e il mese e per creare un oggetto di tipo data crea una stringa e poi cerca di passificare quella stringa. Okay? Adesso noi in java.time eh, semplicemente si farà eh, localdate.of anno, virgola, mese, anno, virgola, giorno. Eh? Ma anche prima si poteva fare con date.set, anzi calendar.set, potevi settare anno, mese e giorno. Allora, nonostante ci fosse un metodo che esplicitamente prendeva i valori interi dell'anno, del mese e del giorno, si vedeva molta gente che è affezionata alle stringhe, componeva una stringa che a prima vista sembrava quella data e la faceva passificare dalla libreria. Oppure cose di questo genere, cioè questo qua è un tentativo di far domani, un tentativo di calcolare domani, a codice, in cui uno ha giorno, mese e anno separati, e deve calcolare il giorno successivo okay? una cosa di questo genere non sarà mai giusta se non altro per la regola di calcolo dei, dei bisestili che da un certo anno in avanti era così ma in precedenza non era vero il test degli anni mh, divisibili per 100 ma non per 400 non esisteva ancora e poi non siamo tenuti a conoscere tutte le stranezze no? ci sono dei periodi del, nella storia in cui sono, sono stati cancellati dei giorni per sincronizzare i calendari. Quindi, non, se, vi, se vi accorgete che state scrivendo del codice di questo genere, in cui la data la state trattando come una stringa, o la data la state trattando come una serie di numeri interi che poi, com, poi cercate di interpretare, fermatevi, fate un bel respiro e ripensate a come state gestendo la cosa. Perché altrimenti rischiate di perdere un'ora a fare queste cose e, non farle mai e alla fine non funzioneranno mai garantito ok allora questa è semplicemente la presentazione no, di questa nostra libreria Java 8 non vi ho detto solo una cosa che vi avevo promesso perché c'era questo mino qua perché la libreria java.time è in realtà stata standardizzata all'interno delle librerie java ufficiali partendo da una libreria che si chiamava yodatime che era una libreria open source che si diffondeva al suo tempo. Perché si chiamava Yoda time? Ve ne accorgete perché non avendo il new, non avendo la possibilità di creare oggetti, ma quindi avendo tutti questi metodi di modifica, sembra, sembra quando scrivete codice che usa questa libreria, sembra di parlare come Yoda. No? Nel senso che dite sempre le parole contrario, anziché eh, new date fate date of e cose del genere. Quindi eh, un po bisogna un po' abituarci no, a questo modo di, di, di, di parlare ma che infatti è comune alle interfacce tipo Fluente in cui prendo un oggetto e poi via via lo modifico. Va bene, a parte questa nota di colore, anche oggi abbiamo finito.